Ciao a tutti, oggi prepareremo i fagottini al cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono cioccolato fondente, burro congelato a pezzetti, farina, acqua fredda e sale. Diamo il via alla ricetta. Prima di iniziare la ricetta mettiamo da parte il cioccolato che ci servirà più tardi. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il burro.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 Tendiamo la carta da forno e pieghiamola in tre parti, posizioniamola in congelatore per 5-10 minuti, dopo aver ripreso la nostra sfoglia dal freezer adesso la stenderemo nuovamente e riformeremo le pieghe, questa operazione dov dovrà essere ripetuta per tre volte. Dopo averla stesa per l'ultima volta, adesso effettueremo 4 pieghe per poterla conservare poi in frigo. Dopo aver ripreso la nostra sfoglia dal freezer, adesso stendiamola in una sfoglia di circa 8 mm. Dopo aver steso la nostra sfoglia, adesso... Dividiamo in due l'impasto. Dopo aver tagliato in due la sfoglia riprendiamo il cioccolato che abbiamo nel frattempo tagliato in due e posizioniamolo sulla sfoglia distanziandolo un po'. Dopo aver posizionato il cioccolato sovrapponiamo la nostra sfoglia e chiudiamo per bene ogni fagottino. Tagliamoli con un coltello. Dopo aver formato i nostri fagottini spennelliamoli con il tuorlo d'uovo. Completiamo con le scaglie di cioccolato. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 25-30 minuti. I fagottini sono pronti, Spol spolverizziamoli con zucchero a velo e serviamo. Fagottini al cioccolato, grazie e alla prossima ricetta!